con il nostro racconto perché ogni cosa illuminata racconta appunto delle storie e ci sono film che emozionano più di altri allora The Harvest che è il raccolto è eh, il film di Andrea Paco eh, Mariani che racconta la storia dei Sikh nell'agro pontino e il loro rapporto con il lavoro ma anche purtroppo con lo sfruttamento e con una piaga ahimè che è il caporalato eh, ma soprattutto quello che ci ha in molto incuriosito è il come lo racconta. Vediamolo insieme. Grazie ancora a Cucinella. many brothers all around six seven see the sun go down eight and i'm one out nine and i'm weary ten that's the measure of a daily slavery Sound many other thoughts that fill my mind. And another day of work slowly passes me by. Two are the eyes of the owner of the land as he looks at me with my wage in his hands. Since the first day he called out my name, I That the harvest will bear month after month, year after year. On the fruits of the harvest, the money sharks bear. It's hard to know what I'm gonna get. big shot of picking the spur is the pain, hour by hour, day by day. The promise of the harvest makes a mass in the and I still don't know what I'm gonna get. Ma grandissimi, ma bravi Bangra Vibes, ma bravissimi ragazzi, allora vengo qua in mezzo a voi coloratissimi, bravi, belli, mamma Bangra Vibes Allora voi da casa penserete vabbè ok bravi hanno chiamato il corpo di ballo, bravissimi ballerini professionisti, no Qua vi sbagliate, perché noi non saremmo mai stati così banali. Perché, eh. ad esempio, come ti chiami tu? Io mi chiamo Azur. Azur. Sì. Allora, tu che cosa fai? Che cosa stai facendo? Io sto completando i miei studi di ingegneria. No, e... no dico, un ingegnere <ride> che balla così in Italia, io lo voglio trovare, eh. Poi, per carità. Niente, facciamo... Venite più avanti, venite più avanti. E facciamo pan per pura passione. Fate... Pangra per Pangra, pura ecco, passione, sì. che, e Pangra è questo stile di danza, sì, tra stile di danza tradizionale del Punjab. Il e... Punjab è una regione del nord dell'India in cui da queste danze sono tradizionali e questi vestiti questi anche costumi. stupendi, molto sì. molto belli. Ecco, eh, ora io mh, faccio questa cosa, loro sono scalzi, io ho questo tacco 12 <ride> e comunque sono la più bassa, vorrei dire, molto bene. Ora io lanciando il microfono a qualcuno, grazie a Ah, ecco, preso al, ecco sì, questa è, questa è la differenza Dorigo, ecco, grazie. Ora io sono impazzita per un passo sì. e per cui voi insomma, cioè, chissà, io sono cresciuta in India, quindi mi è presa a differenza di Harry De Luca un po' di nostalgia e quindi un attimo e quindi volevo provare un okay. passo. Ho visto quella roba lì che All mi piaceva right. così. Penso che mi piace questo qua. Allora, direi comunque. Spostatevi, direi comunque un successo perché non mi sono slogata sì. la caviglia. Quindi, grazie davvero, Vanga Vibes. Vibes, grazie. Ora vado a recuperare quelle che in gergo si chiamano le cue cards perché per fare il balletto ho dovuto abbandonarle, grazie. E vado a presentarvi anche con un po' di fiatone peraltro Andrea Paco Mariani, il regista di questo film The Harvest e Marco Omizzolo, sociologo ma anche protagonista di questo film di questo docufilm allora, uh, riprendendo fiato yeah. <ride> allora, Andrea in realtà The Harvest, il raccolto Vuole denunciare una situazione, e lo dicevo anche prima, che è una situazione molto triste, in realtà di un settore dell'eccellenza italiana, che è l'agroalimentare, in cui però c'è questa piaga del caporalato e tu hai voluto raccontare questa cosa. Come ti sei avvicinato e perché hai voluto raccontare questa storia? Ma, allora, ci siamo avvicinati grazie a un dossier eh, realizzato da Marco e dal suo gruppo Immigrazione che si chiamava Doparsi per lavorare, era il 2015, e venemmo a conoscenza proprio di questo crescente fenomeno di doping tra i lavoratori. Non credo serva aggiungere altro: l'idea che delle persone debbano doparsi per lavorare di più è già sufficiente per. Eh aprire uno squarcio su questa vicenda. Ecco, però Andrea lo dicevo di nuovo in apertura lanciando il tuo filmato al di là del tema importantissimo, è stato anche il come tu hai voluto raccontarlo. Adesso noi abbiamo voluto un po' scherzare, ma in realtà possiamo chiamare il tuo un docu musical? Sì, eh, è, la, è la terminologia che abbiamo provato anche a usare noi perché chiaramente è un progetto molto è un grosso esperimento, quindi forse le parole le scopriremo vivendo ecco però è un esperimento almeno per me che ho visto eh, il tuo documentario e la denuncia che, che è molto riuscito perché tocchi delle corde diverse rispetto al solito documentario di denuncia importantissimo e assolutamente utile però l'hai fatto secondo me con un linguaggio nuovo invece Marco l'abbiamo detto tu sei sociologo però nell'agropontino fai anche altro di che cosa ti occupi esattamente ma io ho un rapporto particolare con la comunità indiana di quel territorio perché un rapporto che è nato nel corso degli anni, addirittura io ho lavorato in campagna con loro in qualche modo da infiltrato, cosa che mi ha permesso di scoprire questo mondo sconosciuto fino a qualche anno fa. E quindi ho iniziato un'attività che è di ricerca, di denuncia, di racconto, ma anche proprio di contrasto alle forme gravi di sfruttamento, al caporalato, alla tratta internazionale. Quando tu dici io ho, ho lavorato, eh, cioè tu hai, hai proprio messo in atto un escamotage per sì. guadagnare la fiducia di questa comunità. Quindi. Assolutamente, io ho vissuto un anno e mezzo con loro frequentandola in pieno, quindi una relazione orizzontale con tutti. Ero infiltrato non agli occhi chiaramente dei braccianti indiani della comunità indiana, agli occhi del datore di lavoro, del padrone, che chiaramente aveva una relazione soltanto con il caporale mentre io stavo tra i braccianti, però per la prima volta... Abbiamo guardato proprio in maniera orizzontale a quello che capitava in alcune aziende in provincia di Latina. Ecco, una cosa che forse non è chiarissima al pubblico, e devo dire non lo era a me prima di eh, scoprire e, e di studiare un po' la vostra storia e quello che raccontate, come arrivano in Italia ma soprattutto perché non possono lasciare i campi e i caporali? Beh, Non possono lasciare i campi perché alcune di queste persone chiaramente sono costantemente sotto ricatto, quindi vivono una condizione di dipendenza dal caporale, dal trafficante. Ricatto perché ri devono dare una somma di denaro indietro che gli è stata prestata? Perché in alcuni casi devono restituire il prestito che originariamente è stato fatto dal trafficante per arrivare in Italia. E quindi questa forma di ricatto costante nei confronti e del bracciante e della sua famiglia li obbliga a restare dentro questo inferno fatto di sfruttamento e di caporalato Allora, a parte la storia di eh, Marco che ci sta raccontando c'è un'altra storia che mi ha particolarmente colpito nel film The Harvest ed è quella di Ardip Ardip è una ragazza di 30 anni è italiana, nata in Italia prima generazione, figlia di indiani e lei ha deciso di fare da mediatrice culturale insomma cerca anche di, in qualche modo migliorare l'inserimento di questi lavoratori e di facilitarlo vediamo insieme un altro estratto dal film la storia di Ardip noi spesso abbiamo persone che eh, non sono mai state in malattia o il datore di lavoro praticamente li licenzia durante il periodo della malattia, eh, gente che eh, ha avuto degli infortuni sul lavoro e non hanno preso niente, indennità, non hanno preso nulla, non hanno mai fatto la richiesta eh, all'inail e questa è l'attività più importante. E proprio da, da questo punto di vista, ecco, la tutela manca. Io un po' mi ci metto insomma nei loro panni, comunque vengo da una famiglia di immigrati e mio padre ha una vita che sta qui adesso, però lui appena arrivato, insomma, ha dormito otto mesi sulle panchine a Roma e lui me lo dice sempre, insomma da, da piccoli ci ha sempre detto questo, io non dimenticherò mai da dove vengo. E oggi ho una casa, ho dei figli che sono sistemati, che stanno bene, però eh, noi, mi ricordo quando siamo andati a, a prendere il, il mio passaporto italiano, siamo passati davanti a una panchina e, e lui lì si è, si è proprio commosso e mi ha detto io qui su questa panchina ci ho dormito chissà quante notti. E quindi io lo, lo devo fare, un po' per lui, un po' per per tutti, eh. perché è giusto. Andrea, devo dirti che la prima volta che io ho visto questo filmato in redazione mi sono proprio commossa, perché la storia di Ardipa è, è carica di una verità innegabile, al di là di come la si voglia leggere vivere la politica, è una storia umana. Sì, esattamente. Noi abbiamo cercato nel film proprio di andare oltre quello che è il ruolo classico del documentario, cioè informare o, eh, e abbiamo anche cercato proprio di mostrare molto semplicemente la vita di queste persone a scapito soprattutto di tanti stereotipi che purtroppo oggi eh, ci circondano fin troppo. La, la, il paese reale è un'altra cosa, per fortuna direi anche. Assolutamente, noi continuiamo la nostra chiacchiera eh, tra pochissimo, dopo la pubblicità ogni cosa è illuminata, torna tra poco. cosa illuminata, stiamo parlando con Andrea Paco Mariani e Marco Mizzolo eh, regista di The Harvest il raccolto e sociologo che è stato anche protagonista in questo, in qualche modo di questo docu musical come lo stiamo chiamando um, Andrea la storia abbiamo detto si svolge eh, nell'agropontino e c'è un altro protagonista che è Gurvinder, spero di averlo detto in modo corretto, bellissima faccia tra l'altro lui molto intensa Sì, è... Sono molto forti anche i suoi silenzi secondo me, eh, sta, si è stati molto contenti di conoscere Gurbinder Binder assieme a altre persone che abbiamo incontrato durante i sopralluoghi e in qualche maniera la sua storia era esattamente quello che ritenevamo opportuno raccontare anche in termini propositivi, ecco, per andare anche oltre il problema. Ecco appunto, allora in termini propositivi ad andare oltre il problema e oltre il documentario chiedo a Marco il film, il polverone che avete tirato su, insomma l'attenzione anche che avete attirato su di voi. Eh, ha portato poi dei risultati concreti per questa situazione, per questa piaga? Eh, siete riusciti un po' a smascherare questo fenomeno del caporalato? Assolutamente, quando si illuminano fenomeni di questo tipo poi succede sempre qualcosa. Il 18 aprile del 2016 con la CGL, con la Frecigel, abbiamo organizzato uno sciopero con più di 4.000 abbraccianti che sono scesi in piazza Latina, sono usciti dalle campagne, da quella condizione di sfruttamento e hanno manifestato alla luce del sole sotto la prefettura di latina chiedendo legalità giustizia e rispetto del contratto di lavoro cosa straordinaria soprattutto perché chiaramente loro si sono assunti una responsabilità importante che è quella di dire al caporale al trafficante noi oggi non lavoriamo scioperiamo e chiediamo per l'appunto il riconoscimento dei nostri diritti e quello è stato uno spartiacque meraviglioso che ha portato ad una nuova legge contro il caporalato la 199 votata a novembre del 2016, che permette un contrasto reale al fenomeno, per esempio avviando processi penali nei confronti dei datori di lavoro che sfruttano. Quindi ah. non è un elemento di poco conto. Assolutamente, quindi questo insomma ci dà speranza e io vi ringrazio per grazie questo. Grazie mille e grazie per essere venuti qua a raccontare eh, la storia di The Harvest e allora chiudiamo questa intervista con un altro pezzo eh, del film di The Harvest, proprio con delle scene che hanno come protagonista Gurvinder. Grazie ancora ad Andrea e grazie a Marco. Grazie a voi. Our people come out of the dark Resisting a life as a slave